Ciao sono Marco, sono qui in un posto meraviglioso ma questo lo puoi vedere da te insieme al fedele amico a quattro zampe che cammina qui davanti allegro come non so come un fringuello non so se il fringuello poi è realmente allegro ma insomma così si suol dire. Ti do il benvenuto in questa nuova piccola pillola brevissima di formazione off-road in cui ti dirò qualcosa che con buone probabilità mi avrei sentito dire tante tante volte ovviamente se segui i miei video, la qualità della nostra vita dipende anche in grossa parte dalla qualità delle domande che ci facciamo e vediamo come questo noi possiamo applicarlo anche nel settore delle relazioni. sento dei rumori ma non capisco cos'è, animali forse, belli grossi, oltre al fede a quattro zampe che sta qui dietro. Ti sarà capitato, certamente, come è capitato a tutti, me compreso, di avere dei dissapori, screzzi con varie persone che magari in un modo o nell'altro, con cui magari in un modo o nell'altro siamo eh, ci siamo trovati in disaccordo e ci siamo più che confrontati scontrati può succedere ci sta fa parte della crescita personale l'importante è comprendere ora nel momento in cui accade una cosa del genere ben difficilmente ne usciamo fuori soddisfatti anzi tendenzialmente la maggior parte delle volte per non dire sempre ne usciamo fuori comunque sconfitti sì sconfitti perché non esiste alcuna discussione, alcuna guerra che abbia portato dei vincitori, si vince nel momento in cui si giunge ad accordi, nel momento in cui si chiarisce, in quel momento vinciamo, ma anche dimostrando con forza le nostre ragioni abbiamo comunque perso perché comunque ci portiamo dietro in un modo o nell'altro il rancore della controparte, bene, senza scendere troppo nel dettaglio delle domande che dovremmo farci, cioè nel dettaglio intendo dire senza dover andare a fare troppa analisi che cosa mi ha spinto a comportarmi in questo modo ecco potrebbe essere una buona domanda abbastanza produttiva ma secondo me la domanda più produttiva è che cosa ne ho ricavato da questo che cosa me ne è avvenuto? che cosa ci ho guadagnato e ovviamente questo eh, ti porterà ad una risposta negativa perché non ci hai guadagnato niente giusto il rancore dell'altra parte la domanda migliore è cosa posso fare per evitare che questo accada ancora, ma soprattutto cosa posso fare per trasformare questo in insegnamento? Eh, un insegnamento. Analizza bene, perché se non ci hai guadagnato niente, credimi, non ci hai guadagnato niente, Prova a pensare cosa puoi fare per te perché questo non si ripeta mai più. Queste sono domande di qualità, non perché ha fatto così o perché è successo questo o perché capitano tutte a me, ecco che è ancora peggio. No, domande che iniziano con come, come posso fare per, come posso fare per ottenere, per realizzare, per modificare, per migliorare perché vedi, nel momento in cui noi andiamo a migliorare questo aspetto nostro personale andiamo a migliorare una grossa parte della nostra vita perché al di là del fatto che abbiamo cominciato o meglio abbiamo fatto ulteriori eh, abbiamo prodotto domande migliori eh, c'è anche il fatto che comunque migliorando le nostre qualità relazionali le nostre capacità relazionali eh, aumentiamo di molto la qualità della nostra vita perché le relazioni sono una fetta importantissima della nostra vita e la crescita personale lo è altrettanto spero di esserti stato utile con questa piccola pillola di formazione off-road sì, il amico a quattro zampe è qui ci invita ad andare ha cambiato percorso, non so, vediamo dove vuoi di là, va bene e mi auguro di esserti stato utile, dicevo e ti saluto con un abbraccio ciao